Ale. Allora, Buonasera. vuoi svelare dove siamo in questo tuo tour fantasmafobico? Siamo in un ex ospedale, ormai abbandonato non da tantissimo. E qui, tu ci sei già venuta da sola sì. un paio di volte, E l'ultima volta mi sono male sono... mi sembra no? Sì, mi sono, mi sono dovuta nascondere perché c'era un tipo fuori eh, un malintenzionato eh sì. da fuori come ti sembra? beh grande è abbastanza inquietante sapere come e c'è ancora un po' di luce beh, sì. e quando andrà via la luce allora facciamo una premessa Cioè sono persone che al tramonto si rinchiudono in casa mm. nel caldo delle proprie case, delle proprie famiglie a, a ripassarsi, a riposarsi e poi ci sono persone come quella che sta tenendo la telecamera in mano <ride> che vuole, vuole andare dove cantano i corvi, li sentite no? Ora che fa impressione sentire questi corvi che ci Mi girano. Mi piace tua, stare in ma... mezzo alla natura Ale. Ah. L'atmosfera sta diventando spettrale, bellissima, wow, che roba, è una struttura enorme, okay. e perché siamo qua? Perché l'ospedale è un luogo dove tanti riescono a guarire, quindi a rimettersi dalle proprie malattie, dalle proprie patologie, mentre altri tanti invece qui perdono la propria vita. Quindi è diciamo un luogo ottimale per poter fare un'indagine paranormale ok, capire se è rimasto qualcosa di loro all'interno di questi edifici. Vabbè.. Okay. Oh, quella è la chiesa? Quella è la chiesa. C'è anche un sotterraneo nella chiesa. Ma è accessibile? È accessibile e c'è anche una stanza che veramente mette i brividi Ale te la farò vedere se abbiamo tempo stanotte okay. quindi l'ospedale tendenzialmente è un luogo di speranza io mi aspetto che se riusciamo a entrare in contatto con qualcosa con qualche entità forse si tratterà di entità positive perché dovremmo incontrare entità negative in un, in un ospedale? certo mi sto facendo coraggio eh. Beh, all'interno della chiesa sono stati fatti riti satanici, eh. gli altari sono stati profanati. Ah, posto. Quindi lì qualcosa di marcio volendo si può anche trovare. Ok. Il io Riesci Sì. Madonna mia, mi sembrava un cane che ci guardava sto. Ah. Eh. Ok, prima comunque te lo sei. Per. Cominciamo a fare un giro da qua allora? Sì, lo dice. Dai. Qua erano stanze di degenza, sì. C'è qualcuno qui? C'è qualche spirito o qualche entità che vuole parlare con noi? Cosa c'è scritto lì? E di qua? Ah, è chiuso. Non so ne... Oh, ho brillato. Sì. Non so ne... Oh, rosso. Non so in che tipo di padiglione siamo, quindi non so di che cosa si tratta. Ok. C'è qualcuno qui? Avvicinati a noi Fai brillare il K2 come hai fatto prima L'attacchi cardiale Ma va? Sì eh, Ma è buio pesto poi eh Proviamo a spostarci Accendi la luce e non scriviamo. niente Si è acceso eh? Si è acceso? C'è qualcuno? Se si sì, avvicinati a questo strumento che ho in mano Conviene montare il faretto infrarossi perché è troppo buio, eh? Vero? Sì. Ok, molto meglio. Ok. Sì. L'ultima volta che sei venuta qua hai avuto eh, diversi riscontri, mi sembra. No? Sì, ero in un altro padiglione però. E in una là di questo. Veramente c'era la sensazione che non ero sola. K2. E anche qui mi sento osservata, tu no? Ma io sinceramente mi sento, per ora mi sento abbastanza tranquillo, eh. E ciò mi preoccupa. Se c'è qualcuno, può fare un rumore, per favore? Siamo qui per capire se riusciamo a metterci in contatto con qualche energia che è rimasta in questo posto. Dammi il K2. Prima hai fatto brillare il K2 che è questo strumento che ho in mano. Rifallo ancora. Prova a passarci vicino. C'è qualcuno? Silenzio tombale. Eh. Mm -hmm. Vuoi che ci spostiamo? Guarda. Hai visto? Sì. Vuoi che veniamo da questa parte? Vedi il K2? sì. Brilla, brilla Puoi farci sentire un rumore? Ora, fai un rumore Rosso Hai tanta energia? Allora potresti già spostare qualcosa? Puoi farlo per noi? Ale, mm. non hai sentito pum pum pum pum? pum. Sì. Come se qualcuno camminasse. Sì, sì. Continua a brillare, sono fissato su qualcosa. Sei in questa stanza? che entriamo in questa stanza? Vuoi entrare? È una stanza piccola. Qua non ho bruciato qualcosa. Guarda il cattatore. Vuoi dirci cosa è successo qui? Guarda! Vuoi dirci cosa è successo qui? Se sì, accendi le lucine. No. Devi stare? No. Vuoi comunicare con noi? Se sì, accendi le lucine. fino al rosso.